anche in contesti molto più sofisticati. <coughs> solita funzione... <coughs> solita funzione. Ah, C'è un teorema molto importante, di nuovo che lascio ai colleghi di analisi... Ah, dirvi quali sono le condizioni affinché il teorema valga cioè che la funzione non deve avere patologie Shhh. <coughs> è che asserisce che l'integrale indefinito della funzione nell'intervallo AB l'area sotto la funzione mh? <coughs> E questo, provo prima a raccontarvi un po' prima di scrivere l'enunciato. Allora, l'enunciato asserisce che tra A e B, qua in mezzo, c'è un valore di x speciale che io potrei usare per individuare l'altezza della funzione che mi, che a cui è associata l'altezza di una funzione proprio giusta per fare un unico rettangolo di larghezza BA, B-A -a, e proprio l'altezza giusta per dare l'area corretta Ho da culo, quindi a disegnarlo Allora, ecco, facciamo così, se io scelgo questo punto qua l'altezza del rettangolo associato sarebbe questo cioè se prendo questo punto e dico prendo questa altezza è evidente che è sotto, sosto, sto sottostimando uh, potrei dire, vai, consideriamo il valore più alto eccolo qua, se prendo questo punto qui uh, è evidente che questo punto se faccio un rettangolo che è proprio alto quanto il valore più alto è ovvio che sto sovrastimando mm? uh, potrei prendere questo punto e questo punto è Uh, cosa dite io dico che sto sovrastimando no qua sto sovrastimando però vedete quindi facciamo una cosa del genere troviamo un punto qua in mezzo dove io riuscirei a individuare un'altezza che mi dà che mi compensa le sovrastime e le sottostime in modo da dare il valore proprio giusto cioè io voglio trovare un rettangolo io voglio trovare un rettangolo che abbia l'area giusta un unico rettangolo che abbia l'area proprio uguale all'area sotto la funzione quindi tutto il trucco è la base che è fissata è b-a, quindi la base qui è b-a il problema è regolare l'altezza in maniera da avere l'area giusta, ok? una volta che trovo quell'altezza ho individuato la x corretta, vediamo un attimo se riesco a fare il disegno Oh, così, Quindi provo questa altezza qua, potrebbe andare bene? Qua sottostimo, qua sovrastimo, no? È troppo basso, siete d'accordo? Provo ad alzare un po'. Stiamo avvicinandoci, questa qua che è di troppo, Uh, cioè non, uh, uh, sto, sto sovrastimando qua, qua sto sottostimando quindi mi sto cercando di trovare l'altezza giusta sto cercando di regolare questa altezza qua in modo che questa area qua sia esattamente uguale a quella a questa qua che sto evidenziando capite il gioco? mi accorgo di non averlo detto molto bene ma spero che col disegno si capisca io sto cercando di regolare l'altezza di questo rettangolone che ha la base b a Sto cercando di regolare l'altezza in modo che quello che è qui è esattamente uguale a quello che è qui in modo che l'area sotto la funzione sia corretta che dia proprio questo valore qua quindi probabilmente è un po' più su una cosa del genere vi convince un po forse ho esagerato forse era una via di mezzo tra questi due quindi sono abbastanza vicino sono abbastanza vicino quindi asserisco che questo valore qua questo x qui questo x speciale che non so lo chiamiamo la chiamiamo eta che okay, quel valore di x, io posso dire che l'area sotto la funzione è uguale al, al, al, al, a un rettangolone, un rettangolo, che ha base b-a e ha altezza f eta, ok? Siete d'accordo? C'è qualcuno che non ha capito il gioco? chiedo perdono per averlo spiegato male ma il disegno credo che si capisca io sto regolando in modo da avere un unico rettangolo che abbia l'area giusta una volta che ho regolato l'altezza individuo quindi questo è il valore della funzione che mi darebbe la risposta giusta è associata chiaramente a questa scelta di eta quindi il teorema asserisce che se la funzione non ha patologie particolari esiste una eta Esiste una x, esiste una eta che è compresa tra a e b. Non so dov'è, ma il teorema dice che anche se non so dov'è, c'è. E per quel valore di eta avrei che f di eta per b a è proprio la res. È scritta qua sopra, non c'era motivo di scriverlo. Okay. Questo si chiama il teorema della media, in teoria l'avete vista. Eh? Sì? E questo valore qui, f di eta, si chiama il valore medio della funzione. Il valore medio, quindi maschile, valore medio di f. Nell'intervallo a P si intende. Eh? cambiate l'intervallo a b e ovviamente il valore medio cambierà quindi il valore medio è relativo a quell'intervallo è quel valore della funzione che moltiplicato per b-a vi dà l'area della funzione complicata sotto la funzione complicata e qual è il valore medio? <ride> il valore medio è uguale a 1 fratto b-a cioè eh, per l'area complessiva Va bene? È un teorema estremamente importante che useremo anche in contesti dove parleremo di cose ben più complicate dell'integrale dell ordinario. Ok? Dove parleremo di circuitazioni, di flussi, chissà cos'è una circuitazione? Chissà cos'è un flusso quindi il teorema della media è estremamente potente tra l'altro non so se ve l'hanno fatto vedere ma quando voi fate la media di non so, un tot numero di numeri com'è che fate la media? se io prendo la vostra estatura se vi faccio togliere le scarpe e mettere qua a dritti e segno la vostra altezza eh? Poi prendo tutti questi numeri, come faccio a calcolare la media? Cosa faccio? <ride> Quindi, se ho x1, x2, ho xn numeri, per calcolare la media, di solito anche la, il simbolo della media o la gente usa una barra sopra, oppure scrive <ride> media oppure scrive anche così, che è un valore fico matematici o gli statistici usano questo simbolo qua, quindi io potrei fare così. Il me. valore medio della funzione, questo è il valore medio di x, intende? Cos'è? È uguale alla somma per xi diviso n. Notate la somiglianza e anche la differenza tra questa forma e quella. Questa è la somma. Qua dividete per il numero dei numeri e la dividete per la misura dell'insieme su cui state integrando. Avete mai sentito parlare della misura dell'insieme su cui si integra? La, la parola misura la, gli, ana, gli analisti, cioè i professori di analisi hanno usata nella teoria dell'integrazione la misura? Mai sentita? Va bene, il teorema estremamente importante eh? va bene, allora c'è un collegamento molto importante tra, cosa avevo scritto qua la famosa tabellina, avevamo quelle funzioni f uh, tali che uh, la derivata di f era proprio f piccolo, ok? E c'è un c'è un collegamento molto importante, un teorema di analisi, che dice una cosa del genere, che l'integrale definito di questa funzione qui, in x, questa qua è la vostra f, f piccolo. Sì? se conosce questo teorema che lega quindi l'antiderivata e l'integrale definito che lega gli integrali indefiniti con quelli definiti quindi calcolo dell'area sotto una funzione delimitata da x uguale a e x uguale b si riconduce a calcolare o conoscere l'integrale indefinito quindi questo problema qui si risolve non appena voi conoscete la F maiuscolo cioè se voi dovete calcolare l'area sotto questa funzione qui è una puttanata nella misura in cui conoscete questa perché se conoscete il suo integrale indefinito l'area sotto la funzione è semplicemente la differenza tra il valore dell'integrale indefinito calcolato in B meno il valore dell'integrale indefinito calcolato in A È un teorema fondamentale che dovreste conoscere cioè, e credo che scrivendola così diventa quasi immediato capirlo. Cioè, se questa qua, chi è? È quella funzione, che è derivato, il mio italiano stamattina è terribile, è una funzione la cui derivata deve coincidere con f piccola, se voi la scrivete così, questo enunciato dovrebbe essere immediato. Perché cos'è un integrale? è una somma di rettangoli cos'è una derivata? è un rapporto incrementale cos'è un integrale definito? una somma di rettangoli dovete subito rispondere a voi stessi o a qualcuno che vi chiede la domanda lo studente ideale quando studia dovrebbe ogni tanto chiedersi ma cos'è questo? anche se l'ha già studiato 10 volte, deve poter fermarsi e dire, io riesco a riassumere in poche battute, con una frase elegante, cos'è questo concetto complicato. Cos'è un integrale? Eh, quindi questa qua, potete fare la stima, scrivere la stima di, di questo, signore è una sommatoria di, di, di, di tanti di questi eh, moltiplicati per delta x. Quindi fate una cosa del genere. No, del genere. Si intende con questo, anzi questa parentesi forse è eccessiva Dicetevi della plausibilità di questo teorema. <coughs> per esempio, questo qua potrebbe essere: cos'è la differenza? Per esempio, la, F, la F1 chi è? La F1, è la, delta F1 prende, è la differenza tra F1, F calcolato in un punto, eh, facciamo x1 meno il valore FA delta F2, cioè cosa sto facendo? dovete immaginare che io ho diviso l'asse X in tanti valori questo è X uguale A questo è XB questo è X1 questo è X2 questo è X3 ok? quindi delta F1 cos'è? è la differenza tra il valore di F in questo punto meno il valore di F in questo punto F2 cosa sarà? è la differenza di F in questo punto meno e meno F in questo punto quindi ho F di X2 meno F calcolato di X1 quindi se io faccio questo sistematicamente fino ad esaurire facciamo qua quindi la somma da, da 1 a n dei delta FI sarà uguale a questo più questo um, fx1-f di a più fx2-f di x1 più, chi sarà la f3? anticipatemi 3-2, sì? quindi ho fx 3 meno f di x2 eccetera eccetera eccetera fino ad arrivare al penultimo delta f di uh, n-1 cosa sarà? allora questo era f 1 f 2 quindi vedete la struttura? f2 è, è n è il valore pedice e il pedice meno 1 quindi la f n meno 1 è f di x n meno 1 meno f di x meno 2 n meno 2 è x di n meno 2 vediamo la successiva per la f n è uguale a f di x n Meno f di xn meno 1, ma chi è, è xn? Uh, vabbè, qua è solo questione di metterci d'accordo. Quindi ho 1, 2, 3. Come chiameremo il penultimo? La chiamiamo n o n meno 1? Facendo coincidere xn con b? Eh, non cambia niente, quindi facciamo pure così. Che n più 1 è proprio b. Quindi sto facendo. No, siccome io voglio fare n, n somme, questo è... Un attimo, devo arrivarci da solo. Se io ho questo è A e questo è B, ho 1, 2, 3, 4 intervalli. Quindi se chiamo questo x1, questo x2 e questo x3, ecco, vedete, se io ho n uguale a 4, allora questo qui è n-1 d'accordo? quindi il, questo qui è n-1, n-1, quindi questo è il primo e il secondo, 1, 2, 3, 4, questo è il primo e questo è l'ennesimo, l'ultimo, enf, ennesimo, e l'ennesimo è, è, è, è x, è b d'accordo? mi seguite? quindi io qua sto facendo più più più e devo scrivere l'ultimo, questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, poi ho l'ennesimo, anzi ho l'n-1, che è questo qui, che è f di xn-1, meno f di x n-2 e poi l'ultimo che è questo qua ok? questo è l'n meno unesimo e questo è l'ultimo l'ennesimo è ultimo guardate cosa succede f in x1, si cancella con questo via, via lx 2 e questo, la fx2 si cancella con questo track, track la x3 cancellerà si cancellano sempre ma chi è che non si cancella? questo verrà cancellato da uno questo qui cancella questo e avete lui che sopravvive e lui che sopravvive F in B meno F in A. Provate a ricostruirlo, eh, non, anche se non l'ho raccontato molto, molto bene, ma eh, dovrebbe essere semplice. Quindi quello che sto solo dicendo è che in fondo questo enunciato è un teorema fondamentale, si riesce a spiegarlo alla vostra zia con un po' di pazienza. <ride> eh? Dovete solo ricordarle... Cos'è un integrale? E' in ultima analisi una, una stima c'è cioè la F maiuscola qua E quindi alla fine La F piccola può essere sostituita dalla derivata della F grande rispetto alla piccola perché quello è il proprietario della F grande è quella funzione alla cui derivata è proprio F piccola Quindi facendo questo passaggio qui a questo punto è abbastanza facile convincersi di questa risposta. Hm? Dovreste essere in grado di convincervi. E la notazione vi aiuta qua, perché guardate, in fondo è quello che sto facendo, di nuovo sto per fare la cosa che inorridere, inorriderebbe un matematico, però vi incoraggio a farlo nella vostra testa, perché la notazione è stata inventata apposta. Perché quello che sto per fare adesso è esattamente quello che ho fatto con la scrittura qua complicata, con, i sì, con, le, con le sommatorie e pedici, ma voi potete fare a meno di fare quei ragionamenti guardate la notazione, sto per fare una cosa orribile, cosa faccio? Con questo integrale faccio, divido questo con questo, non fatelo a voce alta e non fate così su un foglio di carta in presenza di un matematico. Vi scuoia vivi, ma nella vostra testa fatelo perché avendo fatto questo, l'integrale, questo qua cosa diventa? Sì? E se qualcuno vi scrive una cosa del genere, e lo scriveremo, questo è uno degli integrali più semplici che esistono, ce n'è uno ancora più semplice perché qual è l'integrando? funzione 1 e quindi il grafico della funzione è questa e voi dovete calcolare l'area sotto la funzione 1 fra a e b e quanto è l'area di un rettangolo che è il largo b-a ed è alto 1 quindi questo, eh? ah. oui? quindi vedete questo cos'è, questo sta dicendo che questa roba qua è la somma di tanti delta fi ed ecco che ricado in quello che ho fatto pochi minuti fa. Un integrale cos'è? È un assumo, ed ecco che ripeto: potete rimpostare il conto che ho fatto poco fa. Forse questo è il modo più limpido di farvi notare l'utilità della notazione. Questa notazione è comoda proprio perché vi permette di fare questo subito. <ride> Va bene? Chi ha già visto queste cose, l'hai enunciato? Spero di sì teorema fondamentale che lega gli integrali definiti con quelli indefiniti. Questo lo conoscevate sì o no? no. La dimostrazione com'è stata fatta? Simile a come l'ho fatto io? Non ho dimostrato, solo farò vedere e non giocare. Un po, da, certo, un po' da fisici, i matematici non li direbbero, però voi dovete cogliere il concetto, il succo questa è una sommatoria, questa è una sommatoria alla fine è il valore finale della funzione meno il valore iniziale allora, forse è il caso di fare qualche esempio semplice. Per esempio in fisica spesso avremo a che fare con integrali di questo sì. tipo, Shhh. avremo a che fare giallo, tutto coperto di, di gesso bianco, non ho usato i colori i gessi colorati oggi. Um, ci possono essere delle forze, cos'è una forza? Ve lo dirò, è un problema di matematica, ci sono delle forze che dipendono da x, dalla posizione, e si vorrà calcolare il lavoro, e il lavoro sarà un integrale da che so, ad A a B questo rappresenterà il lavoro della forza nel portare la particella dalla posizione A alla posizione B quindi gli integrali di questo tipo verranno fatti Ad esempio se la forza è di questo tipo mh? una forza di questo tipo è lineare raddoppia se io raddoppio x <coughs> è negativa, nel senso che se io da, se questo è x, shh, questo è x uguale a 0, chiamo questo le x positive e faccio il grafico della funzione e della, della forza, questa qua, vedete che quando x è positivo, la forza è negativa quando x è negativa la forza è positiva quindi io vi chiedo di fare il grafico ed è un grafico che è così ok? È una, vorrebbe essere una retta questo mi non lo è, ho il problema di tirare linee dritte non hai bisogno di una specie di righello ok? questo coefficiente qui regola la pendenza della retta potrei avere una retta che è così quindi ho due valori di k quale di questi due ha il valore di K più grande? Secondo voi? Dai. Questa qua ha il valore di K più grande. In che senso? Beh, se io scelgo un valore di X la parità di X, questo quest oggetto qui mi dà una forza di un certo valore d'accordo, è negativa ma questo oggetto mi dà una forza sempre negativa ma molto più importante quindi è questa qua che ha un coefficiente più grande quel coefficiente di corso la chiameremo il coefficiente di elastico, okay? una forza di questo tipo si chiama, questa è la legge di Hooke che era più o meno un contemporaneo di Newton e uh, al sistema fisico l'oggetto fisico che può, può erogare non è la parola giusta può, uh, fornirvi una forza si fatta è uh, per esempio una molla, una molla se voi allungate la molla, la forza vuole riaccorciare la molla, quindi se voi allungate la molla la forza è indietro se voi comprimete la molla, la molla la forza in avanti, vuole, vuole allungarsi, lo vedremo anche in altri corso. Quindi adesso io vi chiedo calcoliamo il lavoro della forza di hook nel portarvi che so, da zero a un certo valore Mettiamoci che so A ah. quindi qual è la forza? Qual è il lavoro? che la molla esercita o, o compie nel portare il corpo dalla posizione x uguale a 0 a una posizione x uguale ad A. Allora, questo è il lavoro e bisogna calcolarlo. Allora, cosa fa? Teoremi degli integrali, perché è legittimo portare fuori le costanti? Mm? Perché l'avete imparato a memoria o perché avete capito che l'integrale è una somma di rettangoli e quindi se questa è la vostra funzione che so, questa è la vostra funzione qua f di x e voi costruite un'altra funzione che so, g di x che è uguale ad a volte f di x e supponete che a sia uguale a 2 fissare le idee, cosa vuol dire? che il valore della funzione è qua, Chi è se il valore della funzione f è questa, qual è il valore della funzione g? È due volte questa. Se la funzione in questo punto vale questo, quanto vale g in questo stesso punto? Track. A proposito, track ho scoperto due anni fa con orrore che in portoghese vuol dire, vuol dire piccola scorreggia. <ride> Okay? Quindi la funzione g è due volte a, due, g, due volte f. Quindi se io mi chiedo qual è l'area sotto la funzione g, <ride> se questo è un rettangolo che rappresenta la funzione f, un rettangolo alto e doppio rappresenta la funzione g. Quindi è evidente che il teorema che dice che l'integrale di definito di una funzione moltiplicata per una costante è uh, quella costante che moltiplica l'integrale definito della funzione è una puttanata perché viene dalla proprietà delle aree dei rettangoli se, se, se raddoppiate l'altezza di tutti i rettangoli l'area complessiva è raddoppiata quindi questo è un banale teorema a questo punto avete questo da fare, allora cosa fate? Mentalmente vi chiedete, perché è sempre bene chiedersi cosa sta succedendo. Eh? È chiaro che questa è una delle funzioni che era nella tabellina delle funzioni che uno studente dovrebbe sapere, però uno potrebbe anche soffermarsi nel, nel ripassare se stesso i concetti, un integrale, un integrale definito è l'area sotto la funzione. Quindi a parte il meno k, guardiamo questo. Qual è il grafico della funzione? È la funzione x Quindi è un grafico che se ne va a 45 gradi Passa per lo 0 E io sto chiedendomi qual è l'area Sotto questa funzione qui Da x uguale a zero x uguale ad a Però, Allora supponete che questo sia Il valore di x uguale ad a E voi dovete calcolare L'area sotto la funzione È chiaro che quella funzione È molto semplice, è l'area e l'area di una forma geometrica che conoscete benissimo è un triangolo e qual è l'area di un triangolo? è base per l'altezza diviso 2 ok? quindi l'area è uguale a la base quant'è? è A ok? la base è A quant'è l'altezza? siccome la funzione è y uguale x l'altezza è A questo è A, questo è A e quindi l'area è un mezzo A quadro e quindi tutto questo è uguale a, cioè il meno K davanti, meno un mezzo K A quadro e avete calcolato il lavoro una molla di hook compie nel portare una particella dalla posizione 0 alla posizione A. Poi ci sono forze molto più divertenti, per esempio, certo c'è la forza di gravitazione no? o c'è la forza di Coulomb, che dovreste sapere, però, ovviamente l'argomento del corso. Quindi, io do per scontato che nessuno. Che, che, darò per scontato pochi concetti di fisica. La forza di gravitazione. Sarà una funzione di x fatta così Shh, Per cortesia Sarà una cosa del genere Lasciamo perdere la fisica guardate la matematica Shh, Qual è il lavoro? Tanto questa funzione qua La x dove è definita Questa sarà, anzi diciamo così è meglio avere già in, un po' in mente qual è lo scenario lo scenario è questo che abbiamo uh, vabbè, guardiamo solo dal punto di vista matematico do l'input matematico e basta che x appartiene all'insieme con lo 0 escluso ok? semiretta positiva non è definita per x negativi e non è definita per x uguale a 0 ovviamente perché x è nel denominatore quindi la, semi, la semiretta positiva con lo zero escluso Qual è il lavoro di questa funzione per andare che so, da una posizione uh, x1 a una posizione x2 Allora, uno non corre mai, usa Bene, le parentesi, perché le parentesi servono per stare attenti a dove sono i segni meno. Poi cosa fa? Dice, ok, io ho il problema, <coughs> uso il solito teorema, come abbiamo appena detto, il segno meno e le costanti escono fuori e mi si riconduce il problema, quindi è un problema molto ben definito matematicamente. e quanto è? di nuovo voi usate il teorema che vi ho appena detto anche qua è il residuo del teorema quindi M-G Mn che deve moltiplicare cosa? Uh, io voglio... <coughs> usate il teorema e usate la tabellina di stamattina Vai. Qual è l'integrale indefinito? Perché basta che voi scrivete l'integrale indefinito calcolato in x2 meno l'integrale indefinito calcolato in x1 Quindi, qual è l'integrale indefinito? Ci avete la tabellina? Cos'è? Che funzione derivandola vi dà 1 su x quadro? Dovreste saperlo, qualcuno me lo alza la mano e me lo reclama, o devo tirare a sorte? Cos'ha signorina? Eh, Un pochino più C. Okay, questo è l'integrale dei film quindi dovete fare meno 1 su x2 meno 1 meno, eh, meno 1 su x1 anzi andiamo una cosa per, per così di nuovo si capisce perché questo è, quindi devo fare più c eh Okay, questo è proprio denunciato. Ovviamente, come potete benissimo capire, mi pento di non averlo fatto la legge di U perché è importante notare questo, che voi dovete poter usare qualsiasi uh, integrale indefinito, quindi qualsiasi valore di C in teoria voi dovreste portarlo dentro, però dovreste capire che proprio perché dovete fare la funzione valutata valutato la funzione f grande valutato in x2 meno il valore della funzione f grande calcolato in x1, avete la c qua e la c qua, qualsiasi valore di c sono sempre le stesse perché state usando questo valore di f, questa è la f che state usando, questa è la f, quindi preso una f, qualsiasi c voi mettiate qua, la metterete qui, la metterete anche qui e si cancelleranno, ok? cancelleranno e quindi ovviamente questo, questo meno e questo meno quindi la risposta finale è meno beh qua abbiamo un sacco di meno andiamo a gli altri quindi prima eliminiamo questo meno qua quindi 1 su x1 meno 1 su x2 ok poi possiamo disfarci anche di questo segno meno e diventa Okay. e a questo punto direi che il mio corso comincia martedì, um, io faccio uh, gli elettrici le telecomunicazioni, i meccanici e gli elettrici okay. bene ci fermiamo qua